Dove termine un l'arcobaleno deve esserci un luogo fratello. Dove si potrà cantare ogni genere di canzoni e noi canteremo insieme fratello. Tu è Dio, anche se tu è bianco io sono nero. Sarà una canzone strissa fratello perché non sappiamo come si fa. Ed è difficile da imparare. Ma possiamo riuscirci, fratello, tu e io. Non esiste una canzone nera. Non esiste una canzone bianca. There's only music, brother. que nous chanteron. Where the rainbow ends. Dove vici la